Mi sembra che sia importante fare una premessa riguardo al Libro degli Atti che vediamo che l'Evangelista Luca ha spesso la tecnica, diciamo così, della ripetizione, ad esempio la vocazione di Paolo viene riportata per tre volte nel Libro degli Atti, la prima volta eh, qui al capitolo 9, poi al capitolo 22 e al capitolo 26. Al capitolo 22 e al capitolo 26 Paolo è, è Paolo stesso che rende conto eh, di eh, che cosa è successo nella sua vita. E eh, spesso vediamo come eh, la tecnica della ripetizione diventa importante per dare una certa consistenza alla persona che è presente in questa ripetizione. Ad esempio eh, nella prima parte che riguarda soprattutto l'Apostolo Pietro vediamo come lui fa tre grandi discorsi, l'Apostolo Pietro. Quindi è ecco, come per dire forse che questo tre esprime un senso di compimento, come Pietro è chiaro che non ha fatto solo quei tre discorsi, ma ha parlato diffusamente, ha fatto molti discorsi, cioè si è dato molto da fare per evangelizzare. Quindi potremmo dire che la Chiesa primitiva si eh, identifica attraverso questi Apostoli. Il primo è Pietro, è il primo degli Apostoli, quindi il punto di riferimento e quindi diventa importante dentro il Libro degli Atti la figura di Pietro che accompagna la Chiesa che ha un discernimento continuo, che fa i primi passi ad esempio anche è lo stesso Pietro che andrà incontro ai pagani nel capitolo 8, anzi 10 scusate e quindi nella casa di Cornelio e però vediamo dal capitolo 8 in poi comunque comincia ad esserci questa attenzione, questa apertura ai pagani, e in mezzo c'è la vocazione di Paolo, Paolo che è l'apostolo delle genti, perché a San Luca interessa molto eh, la, la figura di Paolo, tanto che diverrà un po' il protagonista della seconda parte del Libro degli Atti, proprio perché San Luca ha questa prospettiva universalistica. Come sappiamo, San Luca probabilmente scrive il suo Vangelo nella terza generazione dei cristiani, quindi eh, tanto più ha bisogno di sottolineare, potremmo dire, ma come mai il Signore ha avuto anche a cuore la nostra vita, no? i giudei vabbè, erano il popolo eletto, il popolo della salvezza, ma come mai c'è posto anche per noi in questa storia della salvezza? C'è questo stupore che accompagna la Chiesa appena nata e quindi... E Luca in questa prospettiva universalistica sottolinea proprio questo in modo forte, per, proprio per convincere, non è che siamo entrati per caso nella Chiesa, che siamo così di spiego, no? perché comunque eh, i proseliti eh, che erano pagani, che partecipavano alla vita degli ebrei, erano comunque sempre figure di serie B in fin dei conti. Invece qua nella, eh, nella chiesa di fatto i pagani e i giudei sono la stessa situazione e vediamo anche come il capitolo 15, come dicevo, del, degli atti con il concilio di, di Gerusalemme, l'unica eh, elemento è la salvezza di Cristo, cioè non dipende dalla circoncisione da regole ebraiche la nostra salvezza, ma dipende dalla fede in Gesù Cristo. E quindi eh, c'è un costruire lentamente, la, la Chiesa si comprende lentamente attraverso anche i suoi apostoli, attraverso le prime chiese che si costruiscono e lentamente trovano una loro conformazione. e in questa, eh, un po le, le, questo testo ha questa valenza appunto di legittimare quella che è la vocazione di Paolo e, e il suo apostolato innanzitutto il primo versetto ci dice Saulo aspirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato uomini e donne appartenenti a questa via. E mi sembra molto forte questo spirando ancora minacce e stragi. Vediamo come Paolo è talmente arrabbiato, inveito, senza pace, potremmo dire. Paolo è senza pace. Vuol dire che questa, questa situazione anche... Eh, C'era una volta il eh, Monsignor Brigantini che eh, diceva eh, due cose sono importanti nella vita di Paolo gli occhi di Stefano e la polvere di Damasco quegli occhi di Stefano che mentre viene lapidato guarda verso il cielo e manifesta questa totale fede in Dio questa totale trasparenza, e la polvere di Damasco, c'è bisogno per Paolo di cadere a terra, di mangiare quella polvere per ripartire di nuovo. Eh sì, di fatto è una rielaborazione e sicuramente Paolo perché così arrabbiato, incavolato, Proprio perché cioè, lui probabilmente si messe, sente messi in discussione quelle che sono le sue sicurezze. Lui era sempre stato rigido, fariseo, eh, faceva tutto eh, in ordine, tutto cercava di fare il meglio, aveva studiato, aveva fatto tutto quello che doveva fare, ma è possibile che quattro cristiani lo mandano in tilt ed è proprio così. Ecco perché ce l'ha così tanto Paolo, perché lui sente che sono messi in discussione quelle che erano le sue sicurezze, i suoi punti di appoggio. È come non avesse più la terra sotto i piedi e quindi in questa situazione lui che cosa fa? L'unica cosa che trova è scagliarsi, arrabbiarsi contro quei cristiani che lo mettono in crisi. Quante volte quando abbiamo paura attacchiamo gli altri? Eh, ci sono due possibilità, o scappare o attaccare quando si ha paura. E, e c'è la stessa forza di fatto perché quando noi siamo in quella situazione lì, eh, come sappiamo entra il cortisolo che provoca questa energia che può essere utilizzata sia per attaccare o per darsela a gambe. In Paolo non vuole darsi la gambe, non vuole scappare, non vuole mettersi in discussione e allora se la prendo con coloro che mettono in crisi le sue sicurezze. E addirittura vuole coinvolgere altri in questa lotta, in questa battaglia, il sommo sacerdote, poi vuole andare a Damasco, cioè vuole arrivare e vuole bloccare totalmente, visto che questi cristiani stanno scappando via dopo la persecuzione di Stefano, non c'è da fare altro che correre loro dietro, cercare di sterminarli, di portarli a Gerusalemme, eh, di bloccare questa setta nel nascere. E quindi... Ehm... Eh, eh, parte e avvenne che mentre era in viaggio vediamo che Luca spesso usa questa tecnica anche nella pentecoste e avvenne che cioè come per dire questa situazione non se l'aspettava né Paolo né nessun altro come la, il dono della Pentecoste, è vero che Gesù l'aveva annunciato, però è un dono gratuito, sebbene Gesù l'avesse annunciato eh, ha tutta una novità, una forza, un'energia eh, che non può essere eh, contenuta, non può essere chiamata per nome, eh, eh, ci, ci troviamo di fronte ai doni di Dio sempre in una situazione di piccolezza, quasi... Eh, che, che non li possiamo prevedere ovviamente, non li possiamo contenere eh, e quindi eh, questa cosa ci eh, sorpassa e avvenne che mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, eh, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo. Vediamo che in questa... In questa luce c'è, pensiamo, alla trasfigurazione di Gesù, che è in preghiera. Potrebbe essere che anche Paolo, in fin dei conti, fosse anche in preghiera in quel momento lì. Non lo sappiamo, perché comunque lui, essendo fariseo, sicuramente viveva i suoi momenti di preghiera, viveva le sue tappe, era una persona fedele a modo suo, no? in fin dei conti. Cioè, anzi, era troppo fedele ed è dentro questo momento di viaggio e di ricerca probabilmente, perché il viaggio ci mette, ci scomoda sempre, ci mette sempre in cammino, anche lui pensa di fare il viaggio in un modo invece diventa in un, in un altro, come voi ieri eravate in viaggio e pensavate di arrivare prima, invece poi avete trovato questo incidente e siete rimaste bloccate, no? Cioè il viaggio non è mai prevedibile e anche per Paolo eh, c'è qualcosa che non può controllare. E' questa luce dal cielo, quindi spesso no, gli eventi di Dio sono dati anche da situazioni forti, eventi atmosferici, pensiamo a Mosè sul Monte Sinai, pensiamo a, a Elia eh, che eh, ne, nella caverna, quindi in questa eh, eh, rivelazione di un mormorio di un vento leggero. In questa egli pensava che Dio fosse nel vento, nell'uragano, in questo e in quell'altro, invece un vento leggero. Dio non vuole eh, cioè, entrare in modo forte nella nostra vita, ma entra in modo delicato e leggero. E quindi questa luce forte però è una luce che lo sconvolge, perché probabilmente lui viveva già una situazione di cecità, no? cioè quando noi siamo talmente fissati, sembra che abbiamo... I paraocchi, sembra che non vediamo bene la luce, che non ci vediamo bene, che non ci orientiamo bene. E lui eh, che cosa fa? In questa luce, in questo bagliore, cade a terra. E il cadere a terra, in fin dei conti, ricorda anche gli antichi profeti che di fronte alle grandi manifestazioni di Dio, che cosa fanno? Cadono a terra, si postano a terra. E Mosè, Abramo, pensiamo alle grandi rivelazioni è come dire siamo piccoli quante volte anche dentro la nostra vita ci siamo trovati a terra umanamente ma anche quante volte l'abbiamo fatto dentro i passaggi fondamentali della vita ad esempio nella consacrazione religiosa nell'ordinazione presbiterale a volte ci stendiamo a terra mentre vengono cantate le litanie siamo lì stesi a terra come per dire, ecco, appoggiati lì, fermati lì, è come una battuta di arresto, cioè ci, tutti abbiamo i nostri stop, le nostre battute di arresto, no? E quindi anche Paolo deve arrivare a terra, deve appoggiare fermo, eh, deve bloccarsi, a un certo punto ci deve essere una battuta di arresto, un blocco, un momento nel quale eh, sei fermo. Non puoi più rialzarti, sei bloccato. Udì una voce che gli diceva: quindi, una luce forte, ma soprattutto una voce: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Se la luce eh, sì, eh, può diventare il segno di una manifestazione di Dio, la conferma lo è la parola. Le parole che Paolo sente. Marta, Marta, tu ti preoccupi di tante cose ma una sola cosa è necessaria Maria ha scelto la parte migliore è un tono di rimprovero di Gesù e in modo però affettuoso è un modo per richiamare, stai attento quando veniamo chiamati per due volte per nome come dire mettiti allerta, stai attento, rifletti a quello che stai facendo e quindi ehm, Gesù stesso chiama per nome Saulo come aveva fatto con Marta e gli dice perché mi perseguiti? Se Marta aveva detto a Gesù non ti importa che mia sorella mi ha lasciata sola quindi ehm, è come un'offesa al Signore che sembra che non si interessi di noi e il Signore mostra il suo interesse per la Chiesa appena nata che è perseguitata e la protegge. È Lui stesso che interviene e si identifica con la Chiesa stessa. Perché ce l'hai così tanto con me? Come per dire, che cosa sta crepitando dentro di te Paolo? Come mai ce l'hai così tanto con me? Che cos'è che si agita dentro il tuo cuore? che freme dentro di te per essere così arrabbiato, così violento, così vendicativo. E Paolo dice semplicemente, chi sei o oh Signore? Chi sei o oh Signore? Io non ho capito ancora chi sei o oh Signore. Dopo tanta strada, dopo tanto cammino nel Giudaismo, io non ho ancora capito chi sei, o oh Signore, ma tu mi sconvolgi, ma in tutto quello che sta capitando, in tutto quello che sta accadendo, è possibile. Io avevo un'idea di Dio e tu sei totalmente diverso e io ho paura di questa novità che sta avvenendo in me, ho paura di quegli occhi di Stefano che erano così miti e umili di cuore. Ho paura di questa sabbia che sto mangiando perché mi dice che proprio avevo bisogno di cadere a terra, di mangiare questa polvere per poter capire il sapore dell'amarezza, il sapore di una vita incompiuta. Chi sei o oh Signore? E Paolo forse vuole salvarsi da solo invece di fronte al Signore che lo blocca, eh, che eh, si mette davanti a lui e, chi, e Paolo non sa dire altro Ma chi sei tu? Chi sei? E Gesù gli dice Io sono Gesù che tu perseguiti Tu te la stai prendendo proprio con me Quando perseguiti la Chiesa E ci rendiamo conto quante volte dentro la nostra vita Edifichiamo il corpo di Cristo come altre volte invece lo feriamo, no? i sacerdoti che feriscono il cuore di Cristo, la consapevolezza dei nostri limiti, della nostra fatica, della nostra difficoltà. A volte dovremmo essere dei testimoni, invece vediamo che siamo un po' aspri, un po' pesanti nei confronti degli altri, vorremmo che gli altri facessero quello che noi pensiamo. Così capitava per Saulo, il giudaismo doveva essere secondo la sua mentalità, tutti dovevano fare quello che voleva lui, perché quello era il vero fariseismo, quello era il vero modo di essere ebrei e guai a chi non viveva così. Invece Paolo qua viene incontrato in una situazione di totale perdono. Come è stato perdonato da Stefano, così anche viene perdonato dal Signore. Io sono Gesù che tu persegui. C'è bisogno però di verità. Gesù non è che gli dice, ma sì, non è successo niente. Non, non fa finta. Il perdono non è, ma sì, non è successo niente. Facciamo finta di niente. Gesù gli dice, no, tu mi stai perseguitando, tu stai perseguitando la Chiesa, tu non mi lasci in pace. E allora io non ti lascio in pace, non ti mollo, ma tu alzati. Gesù non lo colpisce, non lo uccide, ma lo invita a rialzarsi, ad entrare nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Quindi Paolo deve rimanere semplicemente a disposizione. Non deve fare niente se non ciò che gli viene chiesto. Lui che era protagonista, lui che aveva eh, sempre tutto sotto controllo, ora è sotto controllo. Ora è lui che deve dipendere da qualcun altro. E gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati a mutoliti, sentendo la voce ma non vedendo nessuno. Paolo fa quindi l'esperienza di questa luce e di questa voce, ma gli altri sono semplicemente ammutoliti di fronte a questa voce che sentono. Capiscono che sta avvenendo qualcosa di importante, sono dei testimoni di quello che è successo a Paolo. Saulo allora si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. Quindi com'è Paolo ha avuto questa rivelazione con gli occhi chiusi? Cioè che cos'è che è successo? È come dire, è successo qualcosa ma nemmeno io lo so spiegare. Non so capire nemmeno io che cos'è successo, ma certo che è successo qualcosa di grande. E io non capisco più niente, non vedo più niente. So che però è successo qualcosa di importante nella mia vita. Penso che ehm, dentro la nostra vocazione, quando iniziamo a rispondere al Signore, tante volte partiamo in quarta, no? Pensiamo che siamo noi che dobbiamo cambiare il mondo, che dobbiamo in certo senso salvarlo, dobbiamo metterci tutta la nostra grinta, tutta la nostra disponibilità tutto il nostro amore ma c'è rené voyom il fondatore della congregazione che si ispira a Charles de Foucault che dice che a un certo punto scrive negli anni 60 ai suoi figli e dice cari fratelli dobbiamo pensare che in questo momento eh, stiamo passando un momento importante della nostra congregazione. Perché? Perché ormai siamo in quella fase di passaggio dove eh, abbiamo risposto al Signore con tanto entusiasmo, tutto ci sembrava facile, tutti ci sembravano simpatici, e pensavamo che saremmo arrivati fino ai confini del mondo senza tanti problemi, ma poi adesso ci rendiamo conto che tutto ci comincia a pesare, i confratelli ci stanno antipatici, quelle persone che erano dall'altro capo del mondo, che ci sembravano così interessanti, adesso non lo sono più. E vediamo che in fin dei conti pensavamo di cambiare il mondo invece non è successo così. E proprio in questo momento dice René Voyom che è il momento della seconda chiamata. E in che cosa consiste la seconda chiamata? La seconda chiamata è la chiamata è nel fallimento, nella sconfitta, nella consapevolezza dei propri limiti. Quando capisci che non sei tu a rispondere, ma il Signore che risponde. Nulla è impossibile a Dio. Questo ricorda René Voyom ai suoi fratelli. E l'esperienza di Pietro in fin dei conti che dopo il suo rinnegamento il Signore lo chiama di nuovo e gli dice Pietro mi ami tu e Pietro cosa gli dice? Ti voglio bene. Pietro mi ami tu. Ti voglio bene. Pietro mi vuoi bene. Ti voglio bene cioè la consapevolezza del proprio limite. L'amore che chiede Gesù è un amore gratuito e che non sempre sappiamo dare. Invece Pietro sperimenta nella propria eh, limitatezza, nel proprio rinnegamento, che innanzitutto deve accogliere l'amore di Gesù. Quindi l'amore di amicizia, il mi vuoi bene, significa che riconosco innanzitutto che accolgo il tuo amore che accolgo l'amore di Gesù che mi ha amato fino alla fine e rispondo in quell'amore all'amore e allora la seconda chiamata di Paolo potremmo dire che anche in questo senso l'esperienza del suo fallimento dell'aver mangiato la polvere e ora deve ripartire non sulle proprie forze ma sulla forza di Dio devono prenderlo per mano devono guidarlo lui che era così arrogante, così presuntuoso, così, che pensava di salvare il mondo, invece si trova come un bambino ad essere preso per mano. Si trova a dover essere aiutato dagli altri, lui che pensava di salvare gli altri. Non vedeva nulla. È chiaro che il, la cecità di Paolo dura per anni perché non è facile il passaggio dalla realtà giudaica alla realtà della Chiesa. Non è facile essere salvati dalla legge e dai propri meriti o l'essere salvati da Cristo, rinunciare totalmente a salvarsi. Per 14 anni lui vivrà a Tarso e mh, solo dopo che Barnaba va a prenderlo lui ritorna lì ad Antigocchia e comincia a lavorare con lui e viene inviato, comincia il primo viaggio, il secondo viaggio e così via. Ma aveva avuto un periodo duro e crudo nei quali lui si era ritirato da tutti perché veniva riconosciuto come il persecutore e nessuno gli dava fiducia, nessuno gli dava spazio grazie a Parnava, grazie a una comunità ecclesiale che lo accoglie Paolo può ripartire, può ricominciare e può testimoniare il Vangelo allora questo essere cieco, questo essere bloccato a volte può durare anche anni, può durare anche tempi lunghi e allora abbiamo bisogno della Chiesa che ci guida così guidandolo per mano lo condussero a Damasco per tre giorni rimase cieco e non prese né cibo né bevanda. Questi giorni sono probabilmente i giorni che preparano il battesimo, sono forse una tradizione della Chiesa, no? Spesso c'è anche il triduo pasquale, i tre giorni di, di eh, digiuno eucaristico, del grande digiuno, ma anche del digiuno eh, degli alimenti per prepararsi alla risurrezione. Quindi un po' partecipare a questa morte e risurrezione di Cristo. E poi ci viene presentato questo anania che come compare così scompare. Sembra un essere inutile, cioè un essere sconosciuto, cioè non se ne parla più nella Chiesa. Eppure è attraverso queste persone umili che si salva il mondo. Tante cose che abbiamo ricevuto magari le sappiamo solo noi. Tante cose che abbiamo fatto le sappiamo noi e quell'altra persona che l'ha ricevuto, in fin dei conti. Quante cose non sono riconosciute o dimenticate. Eppure è attraverso questi piccoli gesti che va avanti il mondo. E il Signore gli disse, Anania, quindi c'è una doppia visione, una visione che arriva a Paolo o è una visione che arriva ad Anania e queste due visioni permettono a queste due persone di incontrarsi. E che cosa risponde Anania quando viene chiamato per nome? Eccomi, Signore, è subito pronto, non perde tempo. Lui è una persona semplice, eppure vuole dare tutto per il Signore. E il Signore a lui su va nella strada chiamata diritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo di Tarso. Ecco, gli vengono date tutte le indicazioni per, eh, per andare. Ecco, sta pregando e ha visto in visione un uomo di nome Anania venire a imporgli le mani che recuperasse la vista. Quindi gli vengono date tutte le indicazioni. E Paolo sta pregando e ha visto Anania già, già lo conosce anche se non, senza mai averlo visto. Anania, quale. mette i suoi dubbi. Signore, riguardo quest'uomo udito da molti quanto male ha fatto ai tuoi fedeli a Gerusalemme. Paolo era famoso per il male che aveva fatto. Inoltre qui egli, all'autorizzazione dei capi e dei sacerdoti, era già arrivata la notizia, già sapevano i cristiani che erano a rischio perché era arrivato Paolo, tutti quelli che invocano il tuo nome. Ma il Signore gli disse: va perché egli è lo strumento che ho scelto per me. È il Signore che agisce liberamente, non avere paura, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli di Israele. Già è descritta la vocazione di Paolo che vediamo che nel libro degli Atti è fatto l'annuncio ai pagani, non inizia da Paolo, inizia lì ad Antiochia, ma Paolo non c'era ancora quando è iniziato l'annuncio ai pagani. Sicuramente già prima i cristiani erano arrivati a Roma ad annunciare il Vangelo. Però diventa un simbolo di questo annuncio ai pagani perché lui porterà in modo forte questo annuncio. Sfonderà, potremmo dire, le porte per l'annuncio ai pagani. È gli strumento per me. Gli dimostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Lui che ha fatto soffrire, ora deve soffrire. È la via della partecipazione alla passione, morte e risurrezione di Cristo. Allora Anania andò, entrò nella casa e gli impose le mani e disse... Saulo, fratello mio. Vediamo come Anania è un, un uomo di fede. Prima mette tutti i suoi paletti, dice ma guarda questo, ha ucciso tutti, eh, tutti i danni che ha fatto nella chiesa, dobbiamo ancora accoglierlo, dobbiamo ancora fare qualcosa con questa persona, possiamo aspettarci qualcosa di buono da lui. Anania non è che tace, che è muto, che fa fida di niente, lui esprime tutte su le sue paure. Però allo stesso tempo è un uomo che ascolta, è un uomo disponibile, un uomo disponibile a cambiare la sua mentalità. Quindi potremmo dire che c'è una doppia conversione, c'è la conversione di Paolo ma anche c'è la chiamata di Anania che forse in quel momento era un po' bloccato anche lui, aveva bisogno di sbloccarsi, magari era chiuso in casa che aveva paura e il Signore lo chiama, non è che lo lascia lì in disparte gli dice, dati una mossa dai Anania veramente se l'è data questa mossa andò, entrò nella casa e gli impose le mani vediamo questa imposizione delle mani senza dire niente subito prima fa Anania, fa quello che deve fare e poi lo chiama per nome Saulo, fratello mio mi ha mandato a te il Signore Gesù che ti è apparso sulla via per la quale venivi, perché tu riacquisti la vista e sia colmo dello Spirito Santo. Sappiamo che i battezzati all'inizio della chiesa venivano chiamati illuminati. E quindi questa è una vera e propria illuminazione, è il passaggio dalle tenebre alla luce, cioè... Ci viene descritto qui quello che è l'itinerario del catecumenato. Paolo compie questo cammino di purificazione, e di passaggio dalle tenebre alla luce, e di essere lavato dall'acqua del battesimo, di essere perdonato dal Signore, e improvvisamente gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Forse questo cadere delle squame è un po' l'esperienza anche dell'accoglienza del dono dello Spirito Santo che Paolo riceve nel battesimo. E' subito battezzato, poi prese cibo e le forze li ritornarono. È, è ritornato, potremmo dire, pienamente in se stesso, ma pienamente nuovo, perché è il Signore che è entrato con lui, è il Signore che vuole fare una nuova strada con lui.